L'acqua, l'oro blu indispensabile per la nostra sopravvivenza. Ma come possiamo rendere l'atto del bere ecosostenibile? Nonostante sia stato già universalmente accorato l'impatto negativo della plastica sull'ambiente, ancora oggi i distributori automatici sono forniti da migliaia di bottigliette di plastica. Molte plastiche comuni, infatti, contengono e rilasciano sostanze chimiche pericolose per la nostra salute e il paesaggio che ci circonda. Noi ragazzi, come possiamo risolvere questo problema nella nostra quotidianità? Partiamo dalla scuola! Sostituire i distributori automatici con delle fontanelle dell'acqua può sembrare una soluzione banale, ma se sommiamo l'impegno di ognuno, non lo è. Utilizzando una borraccia e riempiendola quotidianamente alla nostra fontanella, l'atto di bere diventa ecosostenibile. Facciamola questa piccola, piccola ma grande differenza! differenza.